Il Oggi siamo qui, eh, siamo una squadra dei controllori ATAC partendo da Termini per lanciare la nuova campagna che ATAC ha avviato per intensificare i controlli su chi non paga i biglietti su, eh, sui bus. Questa campagna prevede dei controlli massicci intensificati su una serie di linee qui in città sia portanti a livello centrale sia anche a livello periferico. Quello che noi vogliamo è che tutti i cittadini paghino il biglietto e che quindi il pagamento del biglietto sia anche una forma di rispetto per questa, per questa città. Ricordatevi sempre che chi non paga il biglietto è la persona che automaticamente sta danneggiando tutte le persone che invece onestamente sono dotate di biglietto, sono dotate di abbonamento non che anche danneggiano l'azienda e la sua possibilità anche di avere ricavi per fare nuovi investimenti, per comprare nuovi autobus. Mi informano che da questa mattina fino ad ora eh, i controlli sono stati molto ci sono state anche una rilevazione di una serie di, eh, di multe. L'obiettivo di, di, eh, di questa azione si inserisce nel più grande obiettivo di questa amministrazione di eh, riportare l'azienda a funzionare come un'azienda normale, come un'azienda che è capace eh, progressivamente nel corso del tempo di autosostenersi ma di offrire anche dei servizi progressivamente migliori. Per tutto questo serve anche